Chef Nunzio, ti voglio lanciare una sfida. Devi sapere che le mie origini sono venete e da noi c'è un determinato tipo di piatto che noi facciamo abbastanza spesso, specialmente in inverno, e che ci viene benissimo di una bontà assoluta. E vorrei mettere alla prova la tua bravura. È un piatto semplice, abbastanza veloce, ma noi lo facciamo in un modo un po' particolare almeno nella mia zona e vorrei mettere a dura prova la tua bravura questo piatto si chiama pasta e fagioli quindi la pasta e fagioli un piatto povero semplice ma molto buono ora io lo faccio in come ti ho detto prima, in un modo ehm, abbastanza particolare e so che viene molto ma molto buono perché me lo chiedono proprio di farlo. Vediamo a te come lo sai fare. Se accetti la sfida, verrò dolentieri volentieri a curiosare, a vedere come tu l'hai preparato e poi lo preparerò anch'io. Ti mando intanto un grosso bacio e un grande abbraccio. Ciao!